Ciao bambini! Oggi tenterò una missione impossibile, spiegarvi in 3 minuti, mesi, anno e calendario. Per immaginare cos'è l'anno, pensate al tempo tra un compleanno e quello dopo. Oppure tra un Natale e quello dopo. Insomma, l'anno è un tempo davvero lungo, talmente lungo che... È diviso in 12 pezzetti chiamati mesi. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. I mesi non hanno lo stesso numero di giorni. La maggior parte ha 31 giorni. Aprile, giugno, settembre e novembre ne hanno 30. Febbraio invece ne ha 28 o 29. Come ricordarvelo, dite? Beh, proviamo con 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Lo strumento che ci aiuta a tenere il conto di giorni, settimane e mesi è il calendario. Grazie al calendario possiamo orientarci nel tempo. Osservando un calendario vedremo sempre i mesi in ordine da gennaio a dicembre. Vedremo anche le settimane e le festività scritte in un colore differente dagli altri giorni, a volte le fasi lunari e i santi. Qualche curiosità? Ok, tenetevi forte. In un anno ci sono 12 mesi, 52 settimane e 365 giorni. Beh, in realtà il 2020 ha 366 giorni, perché è bisestile. Ogni 4 anni infatti febbraio ha un giorno in più. Ecco perché prima vi ho detto che può averne 28 o 29. Tutto chiaro? Missione compiuta!